Va bene ragazzi, in esclusiva Per stanotte Gli abbonati Adesso riceveranno un jingle Da adesso, ora Porco Dio Porco Dio Meno male non è scritto Orco Dio Barne Marlo Barne Marlo Barne Marlo Barne Marlo Barne quello di Star Wars, battagli pa, pa, pa, pa, spaziali. Male peggio, male male peggio, ma ma, ma male male male peggio. Forse scegli male. Alfa commander, alfa commander, alfa commander, alfa commander. Ma tu sei scamato, ti ho scamato, con i suoi video frittati, come sulla mia faccetta sì, ma gli suoni ma lo stesso sì. Samuravioni, Samuravioni, benvenuto in questo mondo di benessere. Straight me up, benvenuto Davide Runde Davide Runde scava la pala scava la pala <ride> Grazie a Kogan, Luca Nagato. Grazie per i 5 gift, Kogan.